Buongiorno a tutti, benvenuti al, alla nuova video intervista di Tax Planning Internazionale. Siamo oggi con l'amico e collega Gianfranco Conti. Gianfranco, adesso mi userai la cortesia di introdurti sicuramente meglio di me, diciamo da solo. Comunque è un amico, un collega, evidentemente è un, un fiscalista, un esperto di fiscalità internazionale che come me si occupa di consulenza e costituzione di società al di là del, del confine italiano, okay? di società all'estero e questo è l'argomento di cui ehm, parleremo in via informale con Gianfranco oggi cercando di capire quali sono le giurisdizioni più gettonate e quali sono soprattutto gli errori più comuni che i clienti commettono molto spesso arrivando da noi eh, profondamente, non voglio dire impreparati perché evidentemente la materia non è loro, però diciamo con una serie di preconcetti, ecco, magari precostituiti erroneamente, che poi noi dobbiamo puntualmente smontare, molto spesso come anche tutte le vecchie strutture che magari si portano dietro per errori di, di consulenti precedenti. ok? Um, chiedo scusa se l'immagine può essere un po' sfocata, però cercheremo di risolvere nel corso della, della conversazione. Non perdiamo altro tempo, Gianfranco vuoi dirci qualcosa di te, due minuti prima di partire a parlare insieme? Sì, buongiorno Luca, ciao e grazie per, eh, per avermi coinvolto in questa intervista. Sono è davvero grato. Sono un, un eh, dottore commercialista, sono un tributarista fiscale internazionale. Mi occupo prevalentemente di questo, faccio fiscalità internazionale e protezione del patrimonio. Eh, mh, ho un mio blog dove scrivo da diversi, da diversi anni e devo dire con discreto seguito. Eh, mi piace poi studiare la materia, mi piace anche confrontarmi con i colleghi, con te abbiamo avuto diverse occasioni per, poter, per poterci chiarire le idee, purtroppo in questo mercato in continua evoluzione, perché come continuo a sostenere nelle, nei miei post su LinkedIn dove ho un, uh, una buona presenza, ecco, una buona costanza, eh, eh, come continuo a dire, eh, purtroppo la, la fiscalità internazionale è una materia in continua evoluzione e, e, e questo ci comporta un sacrificio notevole nel tenerci aggiornati in tutte quelle so che sono le giurisdizioni dove operiamo. Certo, non è per niente facile, diciamo che di anno in anno cambiano sia le fiscalità, le normative domestiche che sia gli orientamenti internazionali, per cui obiettivamente rimanere sempre sul pezzo non è facile, se abbiamo anche un buon network evidentemente di uh, professionisti e colleghi Offshore, comunque al di là del confine italiano che ci danno una mano a rimanere aggiornati chiaro chiaro ma diciamo ce lo siamo scelti con le mani nostre fine... sì. <ride> ma ormai ci siamo più. ormai ci siamo dentro per cui dobbiamo comunque è piacerebbe. ma è troppo tardi ormai ci siamo la soluzione, la soluzione che, che è, dico, del baretto a copacabana quella eh, no, non la escludiamo del tutto magari no, tra qualche no, anno no. ci sto lavorando però pensavo più un hotel 5 stelle diciamo essendo eh, così... vabbè, quello, quello può... <ride> ma, ma tu sei ma tu sei un fiscalista di, di, di fama internazionale non sei <ride> ma comunque torniamo all'argomento e probabilmente chi ci ascolta è poco interessato alla mia vita personale torniamo, torniamo a noi. allora Gianfranco siamo con Gianfranco per discutere un attimino di uh, giurisdizioni offshore ok quindi uh, chiaramente tra quelle che ci confrontiamo e um, uh, ci rendiamo conto anche quali sono i trend di mercato che poi a volte sono trend sbagliati il cliente si pone nell'idea che va a Panama piuttosto che British Virgin Island, piuttosto che Belize mi ricordo soprattutto oggi, fino a 3-4 anni fa, neanche tantissimo eh, mi sono ritrovato con numerosi clienti che avevano strutture precostituite tra Panama e Belize e quindi si trovavano diciamo, da me con queste scatole, perché di questo parliamo completamente vuote, ma soprattutto completamente inutilizzabili, perché poi chiaramente o collegate a conti correnti non funzionavano, o comunque evidentemente facevano riferimento a persone fisiche che ehm, come dice, si trovavano in giurisdizioni in cui eh, avevano commesso qualsiasi tipo avevano violato qualsiasi tipo di norma anti abuso fortunatamente diciamo che nel 99 dei casi si, si, si trattava sempre di scatole vuote mai utilizzate quindi perlomeno poi eh, eh, correre ai ripari è stato tra virgolette semplice però oggi invece la domanda la prima domanda che volevo farti era proprio esattamente questa cioè nella tua esperienza o quantomeno la tua esperienza diciamo 2018-2019, quali sono le, le giurisdizioni, le, nazionali, le nazioni con cui ti trovi più spesso a lavorare o perché chiaramente il tuo, il tuo cliente lo richiede, una delocalizzazione, un'internazionalizzazione o perché appunto in questi ultimi due anni sono quelli che offrono le maggiori agevolazioni dal punto di vista fiscale. Sì. Eh, guarda, devo dirti che nell'ultimo biennio ehm, ci sono stati dei paesi eh, tra i quali l'Albania, la Romania e la Bulgaria che sicuramente sono esplosi come, come interesse, l'interesse è esploso per diversi motivi uno perché danno la possibilità di avere una fiscalità davvero molto privilegiata ehm, perché hanno comunque delle aliquote, della, delle flat tax molto basse e due perché comunque ci sono le condizioni anche lì per creare impresa, per creare valore aggiunto, perché comunque sono, sono mercati che per certe attività sono ancora vergini, dove gli imprenditori italiani poi trovano uno, uno sfogo naturale, quindi non è soltanto una pianificazione, ma in realtà è business, una delocalizzazione o comunque un, un ampliamento delle, delle attività che, che fanno qui in Italia. Eh, un, un paese che da circa sei mesi sta eh, veramente riscuotendo tanto interesse è la Moldavia. La Moldavia eh, è una un piccolissima giurisdizione al, nord al nord-est della Romania e non è territorio, eh, non è territorio UE no. e, e non è, e non è una, uno Stato che ha firmato il CRS. Okay. La Montagna è un, uno di quei paesi dove sto lavorando, devo dirti, eh, con grande soddisfazione, perché eh, ci sono dei colleghi che sono serissimi, preparatissimi, dove ci sono delle banche che eh, ovviamente fanno i ponti d'oro, e dove c'è una fiscalità di assoluto interesse, perché loro hanno una flat tax al 12% e, e addirittura se il capitale sociale eh, supera alcune soglie puoi avere puoi avere sì, un abbattimento per i primi due anni al 6% o puoi avere anche l'esenzione per i primi due anni eh, dal, dalle tasse, ecco, se l'importo dell'investimento dell è considerevole. Quindi mh, diciamo che in questo momento ecco Albania, Romania, Bulgaria, e, spieghiamo brevemente per, uh, due parole sul CRS, se, se ti va per chi non, uh, perché utilizziamo termini tecnici, magari non tutti capiscono. CRS è Common Report Standard, sta per lo scambio di informazioni finanziarie automatiche. Praticamente sì, sì. oggi, come giustamente diceva Gianfranco, non tutti i paesi, anche se ormai sono rimasti tre, obiettivamente hanno aderito alla, diciamo, a questa collaborazione tra banche e amministrazioni fiscali su scala internazionale. Uno di questi paesi che non ha ancora aderito, che non sembrerebbe aver fatto richiesta neanche di adesione all'Unione Europea, perché per esempio il Montemegro sì. l'ha fatta, mi pare che l'ha fatta anche la Georgia, è la Moldavia. Sì, e, sì. Mh, quindi non appartenere al CRS vuol dire eh, maggior segreto bancario, tendenzialmente. Esatto, esatto eh. assolutamente sì. Più eh... privacy. Uh, sì, sono eh, entrambe le cose, cioè privacy e segreto bancario, diciamo che mh, sono piccoli stati, piccole giurisdizioni e cercano di attrarre investitori in qualsiasi, in qualsiasi modo. Eh, uno di questi è per esempio non aderire al CRS. Quindi, ah, è perfettamente legittimo, no? nonché evidentemente legale è, non aderire al CRS. Assolutamente, è, è assolutamente legittimo, assolutamente legale, sono delle scelte politiche che fa ogni singola giurisdizione, questo no. è ovvio. Ti dicevo una cosa importante: eh, un, un paese che, che sta veramente venendo su è l'Albania. Eh, L'Albania offre delle opportunità agli investitori, eh, opportunità fiscali con una, con una flat tax al 15%, ma devi considerare una cosa che eh, in Albania c'è una grande deducibilità delle spese ecco, cioè spese che eh, in contabilità in Italia eh, non ti sogneresti neppure di, di, di inserire nella contabilità aziendale, in realtà in, in Albania sono deducibili, quindi non bisogna farsi ingannare dalla liquota più alta della flat tax, bisogna yeah. eh, andare, andare a valutare quali sono le spese deducibili eh, all'interno di, di ogni giurisdizione. Poi c'è il sogno di tutti e la romania, che come sai Ah, un, ah, al 3% e eh. eh, eh, al 3% sì, eh, basta eh, che assumi caso. un lavoratore discende scende all'1% Sì, la Romania beh, è sicuramente interessante io stesso ho vissuto a Bucarest diciamo abbastanza a lungo proprio per lavoro, tu sai io mi trasferisco nel posto tendenzialmente per lavoro quando ho clienti o investitori eh, certo. importanti mi, mi faccio un giro diciamo, cerco di unire il, il, il personale al lavorativo cioè, mi piace rimanere nel posto per esplorarlo e capire anche eh, come dire e chiaramente solidificare anche il network perché poi come tu sai bene una cosa è la teoria una cosa è la pratica quindi leggo il oh. 3% no? e questo la Romania per esempio è un caso emblematico è vero che c'è il 3% su fino a un milione di, di, di euro di fatturato eccetera eccetera che può scendere all'1% se assumo perlomeno un dipendente, eh, però chiaramente come poi spiegava Gianfranco anche prima, è importante capire eh, qual è l'esigenza del cliente esattamente perché non certo, tutte le certo. situazioni vanno bene per tutti, nel senso: assolutamente sì, assolutamente che sì. Per i servizi, magari non so se consigliate la Romania, probabilmente per una delocalizzazione produttiva ha molto più senso. Dipende, dipende dall'impianto burocratico, anche che si viene a creare poi dietro, no? La struttura Beh, è E tu sai benissimo che la Romania purtroppo ha un impianto burocratico importante. Esattamente, comunque eh, risente un attimino dell'influsso dell'ex URSS, no? E comunque sono eh, giurisdizioni ex socialiste, per cui eh, anche se come dire sembra paradossale nel 2020 parlare in questi termini diciamo da socialismo e capitalismo però la realtà delle cose è che poi 100 anni o quanti sono di retaggio si sentono non che l'Italia da un punto di vista burocratico sia messa meglio eh. no, noi siamo fermi ai tempi dei Borboni, nel 1860 quindi va bene <ride> no. Per cui quindi la Romania ne paghiamo, paghiamo dazio più alto. Ecco. Esattamente, il nostro retaggio è cominciato molto prima del, del socialismo sovietico. No, però io volevo tornare un attimino sul, sulla faccenda Romania, perché ehm, il, il paradosso della Romania, che in questo momento è un, un paese con il fullo occupazionale, per cui se, se l'italiano, l'imprenditore medio italiano, va in Romania tentando di prendere mano eh, la valenza rumena a basso costo non ci riuscirà mai perché comunque c'è un flusso migratorio in questo momento dalle parti del nord est eh, sì. scusami dell'est europa sì. che fa sì che eh, in grecia purtroppo hanno una situazione disastrosa no? i greci vanno in albania gli albanesi vanno in romania i rumeni vanno in bulgaria i bulgari si spostano in polonia e i polacchi vanno in germania quindi abbiamo un flusso migratorio pazzesco e ognuno di questi di, di, di, di questo ceppo così di, di, di, di lavoratori cerca ovviamente nel paese limitrofo migliori condizioni. Quindi abbiamo un paese che ha il full occupazionale e, e, e scarsità di lavoratori, che è una cosa pazzesca che in Italia ci sogneremmo la notte, ovviamente. Chiaro. Quindi diciamo, lo sconsigli da, da questo punto di vista. Punto, allora, la, la Romania è chiaro che se vai lì a fare qualcosa di produttivo devi portarti qualcuno dall'Italia, quantomeno dei capi cantiere, del personale specializzato che poi comunque lì vada a fare scuola e formazione. Se sei una società di servizi già il discorso è diverso, è molto più interessante. Chiaro, chiaro, chiaro. E come Anche dici tu, sì. ovviamente la gente guarda soltanto l'aliquota, no? Sì. Non guarda mai il suo. Non guarda sulla sull'aliquota. Infatti, poi questo ci porta alla domanda successiva. Ma tanto diciamo, mischiamo un po' le carte. Eh, qual è l'errore più comune del, del cliente? Uno, io, il più comune da parte mia, adesso mi direi, il tuo è proprio quello di, del misunderstanding, cioè leggere la liquota nominale e nel bene e nel male, no? perché anche quella, come dicevi tu, la Romania al 15 sembra tanto, in realtà non lo è, la Romania al 3 sembra poco, in realtà non lo è, perché ci sono dei, dei contro, no? ed è proprio questo, cioè chiaramente nella sua ignoranza, tra riguardo, nella sua non conoscenza della materia, giustamente, a no? ciascuno il suo, il cliente si butta sulla liquida nominale, perché è la prima cosa che capisce della, della passazione, e diventa un casino poi, da... e penso che ne, sar ne saranno capitati tantissimi a te quanti ne capitano a me no c'è cioè, la gente che guarda e magari ti dice il Canada piuttosto che il Delaware piuttosto che Hong Kong eh, ah ma lì è tasse zero Quindi, eh. da ovviamente da, da buoni italiani e tartassati dal nostro, dal nostro regime fiscale chiaramente se devo scegliere 10 scelgo zero e zero eh, certo. però non, non si rendono conto che chiaramente questo è uno degli errori che normalmente fanno: che il loro modello di business non si accoppia con quella, eh, con quella giurisdizione. Cioè, non c'entra nulla, non puoi andare a fare commercio elettronico dal Delaware. Esatto, esatto. Oh, diciamo, è, ci sono giurisdizioni è, è. che vanno bene per determinati business e altre che non, non vanno bene e capi, capiamo come dire anche l'approccio la, aggressivo del cliente diciamo la disperazione perché capite che alcune condizioni siano assolutamente disperevoli cioè business profittevoli che non arrivano alla fine dell'anno perché eh, overall cioè una tassazione del 70-80% tra saldi a conti finanziariamente è insostenibile ho visto clienti arrivare anche al 110% del debito cioè di, di rapporto debito utile quindi è obiettivo che anche cioè, non, come dice, non vi asiniamo il cliente che arriva disperato, no, no, no, no, no assolutamente eh, no. Eh, eh. Però purtroppo, come dicevamo, io, abbiamo... ero, no, in... no, io ero uno dei miei clienti prima di andare via, no? Quindi eh, chiaramente avevo un po' più cognizione della, della materia, però capisco perfettamente la, la frustrazione, ecco più che altro di fare impresa in Italia, assolutamente sì, assolutamente sì però ehm, è qui dovremmo entrare in campo noi, il cliente purtroppo spesso e volentieri in questa disperazione eh, va su internet e quindi ovviamente riesce a, a prendere quello che c'è scritto, perché poi su internet non è che c'è il, il santo graal della oh, fisca internazionale, no, è il vaso di bandone, e volentieri, magari si trovano o siti datati, o, o, o magari siti gestiti da qualcuno che li imbonisce con eh, qualche promessa un po' da marinaio eh, questi tizi partono sparati eh, e poi magari fanno le stupidaggini di creare società in giurisdizioni dove il loro business è praticamente impraticabile Chiaro sia perché non ti aprono un conto corrente sia perché c'è sì, un sì, sì, conto che... sì. un... ci sono delle giurisdizioni come tu ben sai che sono assolutamente in blacklist per il sistema bancario sì sì, sì assolutamente non... diciamo che oggi si tende a risolvere tramite l'apertura di conti correnti online quindi ci sono i famigerati diciamo Revolut, TransferWise quindi io riesco in qualche <coughs> modo a farlo a però anche lì ci sono giurisdizioni di blacklist, anche lì ci sono controlli, comunque sono istituti di credito anche quelli, o comunque derivazioni o istituti di credito 2B, cioè nel senso che se non lo sono oggi evidentemente per i volumi che gestiscono lo, lo, lo, uh, lo diventeranno, o comunque sono sottoposti alle regolamentazioni anche loro, cioè non è che il conto corrente online, questo è un altro mito, cioè non è che apro il conto corrente online e non è una banca o comunque lì non c'è regolamentazione, non c'è scarto. Sì. Di... Ci sono le stesse regole degli istituti di credito tradizionali, delle banche tradizionali. Poi a volte, come dire, appena partono, evidentemente sono un po' più blande perché si testa al mercato, le maglie sono un po' più larghe. però um, prima o poi, soprattutto se chiaramente il, il business decolla. Al caso di TransferWise, per esempio, eh, le regolamentazioni poi sono quelle delle altre banche, insomma, su quelle della San Assolutamente casa. sì, e tu sai benissimo che poi con eh, magari possono avere le maglie un po' più larghe queste. Eh, Revolut, Transferwise eccetera, possono avere un po' più le maglie larghe in fase di acquisizione del cliente, poi però nel momento in cui il business decolla come dici tu, oppure nel momento in cui il business incomincia ad avere dei volumi eh, sostanziosi per cui incominciano a esserci dei trasferimenti di fondi da un conto a un altro certo. importanti, eh, rischi, non dico la, il blocco del conto ma sicuramente il blocco del movimento per cui no, devi, no, produrre no, documenti, no. devi produrre compliance eccetera anche il blocco del conto, eh, io ho clienti che, che hanno insomma, grosse cifre bloccate su TransferWise, società assolutamente come dire, legittime e trasparenti però quando non ci vedono bene sul movimento non è che te lo vengono a chiedere intanto lo bloccano, Tanto poi lo... dopo forse in realtà TransferWise anche difficoltà, cioè non ha, un grosso, non ha una grossa assistenza alla clientela, rispetto a Revolut invece ti chiamano al secondo dopo Transferwise ho notato una completa, una completa assenza di assistenza alla clientela e quindi... Eh, peggio di Stata Bank o...? o... Ah, vabbè, Stata Bank, eh, lo, per chi non lo sa, ma penso che ormai sia di dominio comune, banca maltese, eh, bloccata nel 2018, all'inizio del 2018 se non la... <ride> Io stamattina avevo, avevo proprio un, un colloquio con un cliente che ha 180.000 euro bloccati su. Eh, <ride> sì. Ancora Ed io... È nel mezzo che non riescono a sbloccarli. Allora io so che dopo i primi mesi piano piano hanno iniziato a restituire un po' di soldini, anche perché più che altro lì c'erano anche famiglie normali con conti, crediti stipendi che si sono visti praticamente senza soldi per andare a fare la spesa. Quindi questa è la tragedia che hanno vissuto alcune persone a, a Malta, è stata anche a Malta. Eh, diciamo che tra i miei clienti qualcuno l'hanno sbloccato, qualcuno no, però intanto finanziariamente il colpo l'hanno subito perché è stato comunque certo, bloccato. Certo, assolutamente. Credo che la banca... Alla fine, non so se riprenderà la sua normale attività. Alla fine, penso di no. O comunque, penso di no, eh, penso di no. dando di margini ormai recuperabili. Per cui, diciamo, e questo chiaramente ha provocato un problema sul resto dell'isola. Per cui è diventato impossibile aprire un conto corrente anche per uh, Bob, Banco Valletta piuttosto che Lombard, eccetera. eccetera, diventa veramente difficile. Eh, allora, fino a qualche giorno fa, è impossibile, letteralmente è impossibile. Adesso pare che ci sia un'apertura, però come dire, deve essere un, dire, una, o una, un movimento importante o siamo un'impresa importante, o è difficile che i piccoli aprano un conto corrente. Io assolutamente sì, adatto assolutamente adatto. sì. Quindi il problema delle banche è un problema che spesso va, so va sottovalutato: quindi possiamo dire che questi sono tra gli errori più comuni, no? Vor vorrendo ricapitolare. Sì, sì allora. il fatto comunque di puntare a una giurisdizione perché ha una bassissima o zero tassazione senza neanche. E crearsi il problema se poi aprono il conto corrente, questo è uno degli errori più comuni che si fanno, sì, inevitabilmente sì. E, um, mi dicevi, vorrei dire anche quando ci è introdotto all'inizio: anche io lo so, però um, che tu non ti occupi soltanto di fiscalità e pianificazione, ma anche di patrimonio. Sì, vuoi dirci qualcosa sul, sull'argomento? Diciamo, fondamentalmente sì, eh, come protezione del patrimonio, io ho scelto i due strumenti classici. Che ti offre la fiscata internazionale che sono il trust e le fondazioni eh, perché è un argomento molto caldo. Anche questo, evidentemente a, a chi ci ascolta interessa tanto, cioè nel senso, le persone vogliono guadagnare risparmiando sulle tasse, però una volta che hanno guadagnato, poi vogliono proteggersi e allora intervieni tu. Sì, diciamo che il io, mh, non mi piace ancora, pur essendoci stata ormai una eh, sentenza definitiva della Cassazione. Eh, riguardo al trust italiano no? eh, che ha definito finalmente eh, l'atto eh, di dotazione del trust come non imponibile quindi non c'è un trasferimento in realtà a me non piace comunque come viene visto il trust in Italia per cui preferisco nel momento in cui ho un cliente che mi richiede un trust comunque costituirlo all'estero eh, credo che ci sono giurisdizioni come quella inglese come quella maltese in cui l'Istituto del Trust è un istituto ormai che ha una giurisprudenza consolidata da anni e, e che dà molta più affidabilità di una giurisprudenza come quella italiana in cui c'è stato talmente tanto contrasto, talmente tanto eh, convegni, discussioni, di commissioni, commissioni tributarie smentite poi dalle, dalle regionali, la gente veramente ha un po' si è eh, dissanguata. Ecco, dietro sì, i sì, anche sì, veramente come... ha fatto dei trust che si è dissanguata perché poi comunque ha comunque dovuto intentare causa contro lo Stato per in Cassazione, Tu sai benissimo: tre gradi di giudizio in Italia solo come spese legali, quanto costano. No, comunque è un argomento complesso, è eh, quello del trust, cioè si tende a, come dire, a, renderlo un attimino più semplice di quello che è, ma questo poi è un po' il difetto di internet, no? quello che dicevamo prima. In realtà è uno strumento complesso, se ne cominciava a parlare tanto già nel 2006-2007, all'epoca lavoravo a Milano e se ne capiva poco. Poi c'è stato un boom a un certo punto, però è stato gestito evidentemente male da... A, da chi l'ha professato come, come dire, la panacea di tutti i mali, perché si se sembrava che il Trust come dire, potessi segregare tutto in Trust e non esistere più per il fisco, non avere più obblighi di monitoraggio fiscale, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente poi la Cassazione ha fatto il suo dovere nel corso degli anni, eh, sentenze pro, sentenze contro. Sì, e... infatti quello è il problema, che c'erano delle sentenze pro, sentenze contro, quindi ovviamente, ovviamente c'è chi difendeva il contribuente, aveva tutto l'interesse a sottolineare le sentenze pro, eh, l'amministrazione dall'altra parte ovviamente eh, ti portava in giudizio le sentenze contro, quindi anche questo paradosso a me non è piaciuto, non è mai piaciuto, ecco perché comunque se un cliente mi chiede di trust lo indirizzo su quelle giurisdizioni. così come se mi chiede di fondazioni che a mio avviso è lo strumento perfetto per difendere il proprio patrimonio. Fondazioni. Beh, beh, sì, sì, io, io considero la fondazione lo strumento Invece. ideale per ogni famiglia, tu hai, sei, hai viaggiato tanto, hai lavorato in ogni parte del mondo eh, e sai che a Panama un professionista, dal professionista medio fino all'industriale o comunque eh, una famiglia benestante ogni famiglia ha una fondazione, quindi è uno strumento assolutamente utilizzato da tutti o lo, dalla lo maggior lo parte lo delle persone in europa si lavora bene con malta per quanto riguarda le fondazioni inevitabilmente sì. e poi sud america anche interessante solo un po più lontano sì sì sì questo sì infatti io eh, diciamo che come fondazioni lavoro essenzialmente con due giurisdizioni cioè malta e panama il vantaggio, il vantaggio di, di panama è che il beneficiario non è, è opaco è opaco No, è proprio black, nel senso che comunque <ride> non compare da nessuna parte. Eh, Bene, no, ok. È, no, no, allora, la, il, il beneficiario è, eh, rimane un segreto professionale tra il fondatore e, e lo studio legale che poi segue la pratica ed eh, è agente abilitato su banco. Ed è cambiabile a semplice comunicazione. Beh, Quindi, beh, questo eh. è il grande, il grande vantaggio della Fondazione Panamense. Non e è poi tu parte. sai che la differenza sostanzialmente con quella con quella maltese è che eh, a malta probabilmente eh, hai un costo maggiore perché comunque la sede della fondazione deve essere su malta eh, il costo dei nostri colleghi su malta non sono come noi eh, sono un po più più cari sì, come diciamo... <ride> i colleghi maltesi no, allora, diciamo che per esperienza io nella mia esperienza, la fondazione maltese per un, per un patrimonio sotto il mezzo milione la sconsiglio. Poi ognuno c'ha le sue cifre, però, però secondo me non ha senso. Anche per dare un'idea di riferimento, perché magari molti clienti pensano: no, io ho 100, 200, cioè, sotto il mezzo il mezzo K di 500 mila euro è veramente, diciamo, non c'è più costo-opportunità. A mano, no, assolutamente azione. no. Quindi come dire, eh, anche qui va fatto un preliminare, però... I costi, I costi di gestione sono abbastanza alti, mentre quella, quella banamense può istituire sedi in tutto il mondo, per cui poi alla fine te la puoi portare anche in una giurisdizione dove hai anche dei costi di professionisti e costi di gestione molto bassi. Ecco. Non ti dico portatela in Italia, ma uh, piazzi la, la, la, la, la sede sociale in un studio legale in Romania, piuttosto che in, in, in Albania, dove, con, con, con poco ti, ti fanno tutte le formalità, ecco. Chiaro, chiaro, chiaro. Bene, bene. Allora, no, grazie anche di quest'ulteriore spiegazione. Quindi eh, volendo concludere il, la chiacchierata di oggi, siamo troppo lunghi e non ci guarda nessuno, tendenzialmente. Poi spero come dire, di avere la possibilità. Non riusciamo mai a mai crociare le agende, perché già abbiamo sempre da fare. Ma, no. ma eh, eh, no, il problema nostro è qualche fuso orario eh, sbagliato? Eh sì, <ride> colpa mia, mi rendo conto. E qualche, e qualche cliente insomma, che, che poi ci chiama all'ultimo minuto per cui do, abbiamo un aereo in volo e esatto. riusciamo allora a darci un, un, soltanto una chiacchierata telefonica. Esatto. Eh, però vedi alla fine ce l'abbiamo fatta, sì, fatta. Sì, quantomeno cioè, la, la, la prima pietra l'abbiamo la, piantata, adesso la, il primo seme l'abbiamo piantato. Vediamo, vediamo di, come, di, di trovare il, il tempo e l'opportunità, lo faremo la domenica sera. Non lo so, di, di sentirci. Intanto ti ringrazio, è stato gentilissimo. Io credo che diciamo, questa conversazione piacerà molto. E abbiamo toccato diversi punti interessanti per l'imprenditore italiano che poi mediamente ha anche sempre un patrimonio da proteggere. Per cui, uh, grazie ancora dell'intervento. Uh, dell grazie a te veramente di cuore per avermi invitato ed è stata un'occasione utile per incontrarti seppur attraverso lo schermo e per ehm, dare un contributo a tutti gli appassionati del tuo canale YouTube, tutti, tutte le persone che guardano i tuoi video. Eh, dare un contributo è eh, il mio piccolo contributo per cercare insomma, di fare un po' di chiarezza in questo mondo eh, pieno anche di tanti guru. Questo quest argomento non l'abbiamo affrontato ah, in vabbè, questa conversazione, però mi sta, mi sta particolarmente a cuore. Magari so, so un'altra puntata, non so che tu ce l'hai, diciamo, in particolare con i guru. Io cerco come dire, di non essere mai un guru, per cui alla fine non ci, però. Sono sposo al tuo pensiero, Gianfranco. Grazie ancora. Noi ci grazie aggiorniamo prestissimo, ci risentiamo per motivi lavorativi di te e poi ci siamo alla prossima video intervista. Intanto ti saluto e ringrazio i video ascolti. Grazie mille a te, eh, ottima giornata. Grazie mille, ciao Gianfranco.